Ciao, sono maria grazia sono appassionata di pasticceria e un giorno navigando in rete mi sono imbattuta eh, nel profilo del, dello chef andrea di giglio e interagendo con lui eh, facendo delle domande mi sono resa conto eh, quanto ancora gli avessi bisogno di imparare e così acquistando uno dei suoi corsi eh, pasticceria da forno eh, mi, si è, mi si è aperto un nuovo mondo eh, io consiglio a tutti mh, gli appassionati di questo campo di acquistare uno dei suoi corsi e imparerete nozioni fondamentali per la pasticceria e soprattutto avrete il supporto di un grande professionista del settore come lo chef Andrea Di Giglio, che ancora ringrazio tanto tanto tanto e mi ha trasmesso eh, tanta fiducia e un una nota positiva va anche alla sua assistente sempre cordiale è disponibile, grazie ancora. Ciao.